benvenuto in questo nuovo video, oggi andiamo a parlare di armonizzazione della scala maggiore con le settime, abbiamo visto quella soltanto a triadi, se non te lo ricordi vai a vedere il video comunque facciamo un breve riepilogo, allora prendiamo sempre do maggiore come punto di riferimento perché è più semplice, però chiaramente poi dovrai cambiare tu le tonalità allora do maggiore, noi abbiamo eh, do maggiore triade maggiore sul primo grado minore sul secondo grado minore sul terzo grado maggiore sul quarto grado maggiore sul quinto grado minore sul sesto grado diminuito sul settimo grado questa eh, avviene su tutte le tonalità quindi tutti i primi, quarti e quinti gradi sono maggiori seconda, terza e sesta minore eh, e settimo grado diminuito Uh, adesso andiamo a fare un ulteriore step Cioè aggiungiamo un'altra Sovrapponiamo un'altra terza Abbiamo fatto 1, 3, 5 Perché abbiamo visto che l'accordo è fatto da tonica terza e quinta La triade Andiamo ad aggiungere il 7 Quindi le settime Chiaramente uh, in Do maggiore Andando a vedere le note che compongono la scala di Do maggiore Quindi, uh, primo grado Alla triade maggiore Do minore il sol è la quinta, la, si andiamo ad aggiungersi il si naturale e vediamo che cos'è, eh, come va ad arricchire la nostra triade maggiore do, mi, sol, triade maggiore si naturale e la settima maggiore perché è maggiore? Perché dista soltanto mezzo tono dalla eh, sua ottava, quindi dalla tonica se fosse stato minore sarebbe stato a distanza di un tono anziché un semitono eh, secondo grado re fa la andiamo ad aggiungere il do naturale quanto dista il do dal, dal re quindi noi siamo in accordo di re minore il do dista un tono e quindi una settima minore re minore settima terzo grado uguale mi sol si andiamo ad aggiungere un re acuto il re dista un tono dal do dal, dal, dal mi scusami e quindi rimane un mi minore 7 e meno 7 ricordo quando si inserisce il numero 7 vuol dire sempre che la settima è minore altrimenti viene specificato in altro modo il meno è rivolto alla triade quindi eh, e meno vuol dire triade minore 7 vuol dire che la settima è minore fosse stata maggiore alla settima come nel primo grado andiamo a mettere triangolino 7 oppure medge 7 quarto grado maggiore fa la do andiamo ad aggiungere il mi naturale il mi naturale dista mezzotono dal suo fa quindi dalla sua tonica quindi l'accordo anche in questo caso come nel primo è major 7 eh, quinto grado eh, sol si re fa naturale il fa naturale rispetto al sol D sta un tono e quindi una settima minore. Questo è un accordo nuovo, cioè maggiore con la settima per O minore. Si sigla come G7. Quindi G sta per triade di Sol, 7 sta per settima minore. Sesto grado, La, La, Do, Mi, Sol. Anche questo è un minore settima. Settimo grado, si, re, fa, che è una triade diminuita, andiamo ad aggiungere un la. Il la è una settima minore, quindi la triade diminuita si trasforma in semi-diminuita. Forse è stata, anche con la settima diminuita, sarebbe stato la bemolle. Si, re, fa, la bemolle. Eh, quella sarebbe stata una eh, triade... una triade diminuita con anche la settima diminuita in questo caso invece la settima è so minore quindi da triade diminuita si trasforma in semidiminuita e si scrive b meno 7 bemolle 5 oppure b con il cerchio sbarrato solo cerchio era diminuito, sbarrato vuol dire semidiminuito come andiamo a studiarla con il basso e andare ad applicare questo, queste cose, a ricavarcele? Uh, suonandocele, beh, innanzitutto cambiando le tonalità, quindi tu armonizza la scala di Sol, la scala di Re, la scala di Re bemolle, tutte le scale. Vedrai che c'è tanto tanto lavoro da fare. Uh, e come andiamo invece a suonarci, come te lo suonate io adesso. Stiamo di nuovo in Do maggiore, così è più semplice. Uh, do, Mi, Sol, Si, andiamo all'ottava sopra e poi torniamo giù, Do, Si, Sol. Passiamo al secondo grado, re fa la do re do la fa, mi sol si re mi re si sol mi fa la do mi fa mi do la mi, fa, eh, sol, si re fa sol fa re si sol la do mi sol la sol mi do la si re fa la si la ti sia tutto chiaro, eh, altrimenti scrivimi qua sotto nei commenti, sarò lieto di, di chiarirti nel, nel limite delle mie conoscenze e possibilità. Eh, grazie per aver seguito questo video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima.